doveva essere una, una sorta di, eh, di collegamento tra dentro e fuori il partito laburista, però diciamo che Momentum si è quasi subito dato come, come regola quella della, della doppia testa, cioè che i tesserati di Momentum dovevano tesserarsi anche eh, al partito laburista, proprio perché l'idea che sta alla base è di organizzare la democrazia interna del partito laburista in modo di spostare sempre più... Eh, il centro di potere dal gruppo parlamentare, dalla leadership alla base quindi è un po' il cruccio di tutta la sinistra laburista storicamente di, di, di formazione beniana, diciamo, e quindi John Lassman è stato que quello proprio di organizzare la democrazia interna del partito laburista in modo di spostare sempre più eh, il centro di potere dal gruppo parlamentare, dalla leadership alla base, quindi diciamo che tutti anche i progetti di riforma che vengono portati all'interno del, delle, delle regole interne del Partito Laburista eh, e diciamo tutto il modello organizzativo di, di Momentum è quello di, eh, diciamo di dare sempre più potere agli iscritti, e per questo, come, come dicevo, eh, Momentum si organizza poi eh, in, su base locale, affiancando le sezioni del le sezioni del partito laburista quindi dove c'è una sezione del partito laburista ci doveva essere anche in teoria eh, dove si riusciva quasi ovunque c'è stato un momento in cui era quasi ovunque a organizzare anche una, una sezione di momentum che tra virgolette eh, occupasse il, la, la sezione del partito del partito laburista e questo appunto eh, ha portato allo spostamento a sinistra della, della base laburista e eh, anche un incremento importante della base laburista perché eh, quando Corbyn, eh, alla fine diciamo, della leadership di Corbyn, il, gli iscritti si sono quasi raddoppiati, quindi si è passati da circa 200.000 a circa 600.000. Come obiettivo anche quello ovviamente di coinvolgere le nuove generazioni che per la prima volta si interessano si interessano di politica in occasione della, della leadership laburista in questo ovviamente... È, è, sono è straordinario nel senso che eh, è, nel, sia nel 2017 ma anche nel 2019 il partito laburista ottiene delle maggioranze bulgare tra, tra gli under 35 eh, Momentum è stato un, uno strumento straordinario di, di campagna elettorale sia sul territorio con eh, organizzando eh, i, le eh, campagne elettorali sui cosiddetti marginal zite, cioè su quei, su quei collegi che eh, sono in bilico e che quindi eh, è importante vincere, è importante, su cui è importante fare campagna elettorale, quindi eh, Momentum organizzava. Eh, il, il car sharing, i car pooling per andare per spostarsi e andare su quei collegi organizzava eh, c'era un sito bellissimo in cui tu eh, in cui tu mettevi il tuo indirizzo e ti diceva qual era il collegio marginale più vicino a casa tua e ti diceva come arrivarci come quali erano gli orari in cui si poteva andare a fare campagna eh, poi ovviamente organizzato una una campagna online su, sui social che ha prodotto dei video virali che sono stati straordinari eh, quindi diciamo che è, è una forza, una generazione in cui, con cui la, la leadership laburista deve, deve tenere conto Il capolavoro che è, che è riuscito a fare Momentum ma in generale la, la, per, per un lungo periodo l'esperienza di Corby è stata quella di riuscire a tenere insieme tante, tante istanze e soprattutto anche eh, con, un, con un rapporto stretto con, con le unioni i sindacati che sono stati fondamentali per, eh, per dare un appoggio organizzativo, economico e logistico alla, alla campagna di Corbyn e anche a momento. Diciamo che il momento decisivo per, per l'esplosione della campagna di Corbyn è stato sicuramente l'appoggio dei, dei più grandi sindacati. La capacità eh, di. La, Diciamo, la cosa più interessante è stata quella di tenere insieme, di riuscire a tenere insieme tante istanze e tante generazioni, perché, come appunto dicevo, eh, eh, sia in Momentum che nella campagna di Cormi ci sono i grandi vecchi, ci sono le grandi personalità eh, nazionali eh, che però si mettono a disposizione anche del. Delle, delle, istanze, delle istanze della base le portano, le portano avanti con un focus proprio su, eh, sul tentativo di rovesciare la piramide. diciamo. Invece eh, spesso invece sul livello eh, della, anche della, della sinistra italiana invece è sempre più di, è difficile, c'è sempre più eh, uno scollamento tra eh, grandi vecchi le grandi le grandi organizzazioni rispetto alla uh, base è sempre più complicato uh, tenere insieme le stanze anche se vogliamo più velletarie dei movimenti di base dei, dei giovani rispetto a uh, diciamo gli obiettivi delle grandi organizzazioni uno dei temi centrali che è appunto uh, una la politica radicale specie uh, con il tipo di media che in, in Gran Bretagna è ancora più drammatica la situazione ma anche in Italia chiaramente poi porta uno, uno, una reazione forte che appunto eh, porta a dipingere poi politiche eh, estremamente blande dal punto, vista, dal punto di vista reale dei contenuti perché il, i programmi di Corbyn eh, sono banalmente socialdemocratici, non c'è veramente nulla di, eh, di particolarmente radicale, cioè il, il programma di Clement Attlee del 1945 rispetto al programma di Corbyn è, sta, oggi verrebbe dipinto come, come Unione Sovietica, voglio dire nazionalizzare tutte le grandi, le grandi industrie, creare il servizio sanitario nazionale totalmente gratuito, Cioè, sono delle cose che adesso verrebbero dipinte Adesso, dopo la crisi del Covid, un po' meno, però, diciamo, nella fase più acuta del neoliberalismo che abbiamo vissuto negli anni dieci, eh, proposte del genere verrebbero appunto dipinte come, come staliniste. Quindi...